Vabbè, una prima cosa, una premessa che non siamo abituati a questo genere di situazioni non, normalmente eh, non abbiamo tutte le volte convocato conferenze stampa anche se in questo lasso di tempo dall'anno scorso la dalla resistenza sugli scogli dei migranti a oggi sono successe tantissime cose eh, in questa occasione eh, visto ciò che sta accadendo e vista la fortissima no, no, no, repressione su, sui, sui migranti e sui solidali eh, che cercano di sostenere il movimento di queste persone, eh, abbiamo ritenuto di, di convocare questo momento. Eh, lascio un attimo la parola al mio compagno che eh, introduce un attimino i contenuti di questa conferenza stampa, parleremo tutti e tre, cioè dateci un po' di tempo, poi tanto deciderete voi cosa, cosa trasmettere o meno e poi comunque rimaniamo anche aperti a eventuali domande con molto ordine eh, e che le domande siano sensate altrimenti non risponderemo.